Ancora un saluto dal Milano iFidelity. Un saluto a tutti. Grazie, ben trovato. E ecco, dicci subito qualche tua impressione. Siamo ancora nella prima giornata di sabato. Qualche tua impressione su questa fiera? Cosa avete portato? Qualche novità che ci vuoi mettere a fuoco? Beh, mh, oggi abbiamo visto molte persone interessate. Noi abbiamo portato dei prodotti mh, di nuova generazione. Abbiamo portato l'M10 che è sicuramente un prodotto innovativo che si rivolge a, una, a un pubblico diciamo di nuove generazioni perché ha molti futures. NAD stessa ha presentato alcuni suoi prodotti come il 568 e il 268 che sono degli oggetti particolari, un pre con tecnologia streamer a bordo, possibilità anche lui di avere la correzione Dirac. Uh, Dali ha presentato qui, noi presentiamo le Oberon che hanno vinto un premio ESA anche loro come l'M10 e uh, il 758 che è un sinto amplificatore della NAD e in più anche la soundbar catch One che è molto interessante è una, diciamo, una soundbar di design realizzata da, da Dali uh, presentiamo i Catch e eh, abbiamo anche Blue Sound, che è un'azienda importante, che fa sempre parte del gruppo Lenbrook, per cui NAD, che presenta diciamo, eh, i suoi player, e in più mh, Dali, che si rivolge e vuole rivolgersi anche a una clientela ancora più giovane, ha presentato due modelli di cuffie, la IO4 e la IO6, che sono due cuffie Bluetooth, una senza noise cancellation e l'altra invece con noise cancellation, che si collocano a 299 euro senza il noise cancellation e a 399 con. Anche questi sono dei prodotti per cercare di attirare i giovani che oggi ascoltano musica in un modo diverso, per far capire loro chi è Dali e poi in futuro probabilmente passare ad acquistare una coppia di diffusori Dali.